No, politicamente scorretto è un, secondo me è un, un evento molto importante perché eh, dà la possibilità uh, di discutere di questi temi, per esempio nel dibattito che, che, a cui ho partecipato c'era il giornalista, il direttore di, di, di giornale, poi c'era il professore, poi c'erano giovani anche che, che, che stanno nel web, sono esperti del web e poi c'ero io che sono il ricercatore e non c'erano i politici, quindi non so negli altri eventi, ho cercato di guardare, però eh, forse i politici dovrebbero pure imparare ad ascoltare e eh, tutto quello che ascoltano poi lo devono mettere in pratica, quindi anche mettere in pratica le dopari. Le dopari stanno già nello statuto del Partito Democratico, si chiamano referendum interni. Ci sono eh, dei candidati alla segreteria, come Civati. Io non faccio endorsement per Civati, ma prendo atto che lui, per esempio, dice nella mozione che se diventerà segretario farà contare i cittadini, e questo è molto importante.